Ciao a tutti! Oggi prepareremo le ciabatte con pomodoro e mozzarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 3 ore di riposo. Gli ingredienti sono farina di semola di grano duro, farina di tipo 0, acqua, lievito di birra fresco, sale, zucchero, pomodori rossi, mozzarella, olio, origano, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta!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 Stendere ogni parte con il mattarello formando una ciabatta, posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno e stendere il resto dell'impasto. Fare lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso le ciabatte dal forno, adesso le andremo a farcire. Mettiamo le fette di mozzarella. Il pomodoro. Condire con sale. Il pepe. l'origano irrorare con un filo d'olio cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti circa le ciabatte sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire Ciabatte con pomodoro e mozzarella. Grazie e alla prossima ricetta!